ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Mazzi e oggi vi porto un video tutorial su come cambiare eh, colore grew, ma in maniera veloce ragazzi senza dover riavviare l'applicazione come si fa alcune volte e in genere dobbiamo riavviare l'applicazione perché non vediamo il colore grew. allora il mio colore grew attuale è questo viola che vedete quindi andiamo a cambiare diciamo questo colore griu, scusate ragazzi ma sono un pochino raffreddato e quindi nulla eh, mi sentirete un po' alla Eros Ramazzotti quindi eh, detto questo proseguiamo allora per fare ciò ragazzi dobbiamo andare in impostazioni andate in rete mentre siete in sessione e disconnettete la rete è abbastanza semplice, dovete attendere che vi butta fuori dal gioco automaticamente vi comparirà questo messaggio eh, attendete questo messaggio lo accettate e tornate alla storia automaticamente quando siete nella storia andate al vostro pc e andate a cambiare diciamo il colore quindi passiamo al pc quindi a questo punto quando sarete nella vostra pagina del social andrete in gestione crew e andrete a cambiare il colore. Io adesso qui non sto a mettere un colore elaborato, metto un colore alla cazzo, giusto per farvi vedere, come vedete ragazzi il mio colore grew è sempre invisibile, non si vede mai. E comunque come dicevo andrò a mettere un colore alla cazzo, tanto per metterlo anche se eh, questo colore lo conosco già ed è anche figo come colore quindi se avete visto eh, diciamo l'RGB eh, vi piace il colore potete anche utilizzarlo quindi una volta fatto ciò ragazzi eh, ricaricate la pagina assicuratevi che il colore sia caricato come vedete qui eh, questa barra azzurra sta a indicare che comunque il colore è stato caricato torniamo in game e che cosa dobbiamo fare? riattiviamo la connessione ragazzi riattiviamo la connessione, torniamo in game andiamo in start, online e andiamo ad avviare gta online alcune volte ragazzi può capitare come a me adesso che vi dà errore però non vi preoccupate vi, vi basterà comunque come, come respawnate vi basterà ricaricare il start online, gta online, sessione solo inviti e automaticamente avrete il vostro colore eh, senza bisogno di dover riavviare il gioco e senza senza aspettare insomma, no? senza aspettare il caricamento del gioco. Adesso andremo online e vedremo il, il colore che abbiamo appena diciamo caricato nel social club ripeto quel colore ragazzi era un colore semplicissimo preso buttato lì così però è, è carino anche come colore perché è un celeste fluo molto molto acceso quindi una volta che siete online ragazzi già eh, dal menu impostazioni se premete start online e andate in crew le mie crew eh, potete vedere che già avete cambiato il colore della crew è già attivo quindi vi basterà andare allo santos custom e mettere il colore ragazzi, il passo è abbastanza semplice ehm, diciamo che per caso ho scoperto questa cosa e volevo rendere partecipi anche voi a seguito di questo video ragazzi porterò altre tre vernici diciamo speciali per eh, modificare l'azzo intorno quindi avrete altre tre vernici per eh, per fare le vostre zentorno se avete qualche richiesta fatemela cercherò di accontentarvi magari qualche auto in particolare volete qualche colore fatemelo sapere detto questo un saluto a tutti al prossimo video